greci venivano a comprare olio da noi. Quindi abbiamo una storia importantissima crediamo, di piante nelle navi e questi vogliono distruggere la, foresta, cioè la Puglia, tutta una foresta giudica, dal fondo del Salento fino al Gargano. Non a caso incominciano a parlare di focolai anche nel nord barese, quindi dividere il pianeta tra aree di produzione e aree di consumo, in modo che chi gestisce la partita gestisce la vita del pianeta, questo è l'obiettivo. Io sono abbastanza fiducioso nella, nel carattere dei contadini, non giro per il mondo, nei cioè, contadini gli puoi pestare i calli per un po', ma poi dopo che li hanno, hanno spaventati ben bene perché il piano Siletti prevede delle misure economiche di pena veramente incredibili perché il nuovo piano prevede, ti notifico, tu hai 10 giorni di tempo o per eradicarli da solo a spese tue e forse arriva un rimborso che si aggira dai 90 ai 140 euro a pianta oppure se tu non lo fai è una multa da 1000 a 3000 euro in più te li eradico io e tu mi paghi l'eradicazione di 146 euro a pianta fatta dall'Ario che è un ente appaltato dalla regione Puglia e quindi di fronte a questa morsa e di fronte al tentare di convincerli che abbattere alcune piante può salvare tutto il resto i contadini hanno bisogno di un appoggio di tutta la comunità popolare Ma qui si tratta di una tirannia che si avvale di una superstizione una superstizione che è stata messa... È diffusa dalla, da, direttamente dagli interessati, quindi sì. è una. È il, sì, una la situazione... logica è quella, diffondere false notizie e terrore perché infatti fuori gente di Milano che telefonava dicendo: Ma noi possiamo venire tranquilli in Puglia o rischiamo di prenderci la Xylella. Resta il fatto che quelli sono, sono gli antenati, per me. sono gli antenati, cioè quando sento che. È estirpano delle piante. Mi ricorda la Bosnia. La Bosnia quando una popolazione veniva cacciata dal suo posto, in cui era stata per tutto il periodo dei secoli, e se non si portava dietro i propri morti, quelli venivano estirpati, i cimiteri venivano rasi al suolo. Ecco, questo vogliono stanno estirpando gli antenati, Noi non è fatto semplicemente lo parallelo, stanno, non stanno una fossa piana, un, estirpando le radici di un popolo, non semplicemente le radici di una pianta. E questo, questo non può funzionare, insomma, questo vede così profondamente i sentimenti del, che non la possono spuntare, non la possono spuntare, proprio non è possibile. Non è possibile. L'hanno fermato. fermato perché io credo che il contadino che ha molto più, quello che io dico, lui lo sente molto più fisicamente insomma, nella, sua, nella sua vita, nella sua, nel suo radicamento a quel territorio, si sente sradicato lui stesso e come se dovesse andarsene in esilio, insomma, essere cacciato da una... In esilio su una propria terra. Essere cacciato, espulso, da eh, dover andare a cercare rifugio. No di fronte a questa questione che è di vita o di morte di legittima difesa in questo siete come con la Val di Suso il fatto che non, non c'è informazione corretta su, che è, su questa tragedia che hanno messo in moto e questo, quindi diventa importante che il mondo della cultura ma quella vera non c'è in Italia prenda, scusi, perfetto, ma... ma quegli elementi che ci sono prendano posizione mm. che si vada a creare finalmente quel fronte necessario in difesa della vita, questa è la difesa vera della vita, non, uh, non so. le sentinelle in piedi o fesserie di quest'altro tipo, per capirci. Mm -hmm. Resistere all'estirpazione.